Rachunjbar, Za Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan. Ramadan karibu tena kwenye hiki cha kachumbari niko na mwanjiye saleh safi sana mzima ah mzima alhamdulillah na mshukuru mwanenzi mzima kwa vizuri leo kwa salama alhamdulillah na mshukuru ndio mbali kushukuru kulenzi za utotole kipila kipila si Nesimaji, mm. ninusishe uo ni tata kufuwe. Sasa ule. sisi bana hiyo, unankubusha mbali. Katika maulidi, tukizika hili. Wamu, haa, iya. Nanguwa mm. hiyo. Washa, washa, si mamu ya mtume. Wanaka, yeah. tunajua tena. Temu yote, temu yote, tena. Kipila. Ninu, Kinaanza, eh, ninusishe. Yeah. Namiyele, kono wako kulea. Eh, mimi, ni mikula. Ninusishe, ninipika. basi. Mmm. Ko boy, mwanzi. Eh najua mie leo umekula makoroni. Makoroni ndio unalopika. Ah. Unapika makoroni, wataalamu si tumeshaagulia hapo. Mmm. Makoroni bwana upishi wake ni rahisi sana. Sana. Sana. Kiasi kwamba mtu yote anaweza akapika makoroni. Kama unapika kwa nyama ya kima, kwa maana ya nyama ya kusaga, ama nyama ya kuku yule ognino una samaki, whatever you like. Whatever you like. E, sasa, iki omi mutarisha samaki wako, ama kuku wako, wako. alafu unamu. Kama ni kuku, una kama sì. ni samaki, unanyambua, una lakini usiokambo samaki, ukenda kutafuta dagala kukatavichwa la hasha utapotea mazipo. Eh utapotea. <laughs> itakuwa hiyo sio koroni. Sio koroni, itakuwa ni. Ah, si ndio chakula gani? <laughs> Ingetakuwa. Eh sasa mm. makoroni yale unayachimsha. Achimsha. Kama hapo takiona kuchimsha. Ndio. <laughs> ah, uh, ukitaka okay, baadaye unapika mchuzi wako, akaanga vizuri. Mm. Eh unatia mafuta yako mazuri, vizuri. safi. Mm. Unatia nyanya zako yeah, kwa mala ya tungule kumaji, yani unapika kama unapika mm -hmm. mchuzi. Mm -hmm. vile, vile vile vile vile, flavor, flavor, vile. labda Hamira. Uh -huh. eh, no, no, no. Nini? <laughs> hamira. So hamira mana ke hamira ukiitia ah ha, hamira acha <laughs> acha mbali hamira uii allah ya kwa hamira hapo <laughs> unaitia kwa hamira wewe hodari sana utakuwa mpishi <laughs> wewe sasa ukishakupika na ukishakochemsha <mix> baadaye ukishakaanga michuzi yako vizuri ndio unamimina ndio makoronya yako sasa la tegemea kuna nalo cast spring mi cacama tambiale, whatever menu, utaka puta una via penna, cattica pasta diaco. una tea natomato paste, mkaki, kuna, tomato Una kunaki, in a diva, sometimes, uh, wana una sema dogana, Cheese. Thank you. Ani ya poco ya goofy ya cheese ya fonction jalouse inakitidiva m liganda? Eh... Akwili sanaa ku sababu ya chata. F Power. colour文i mauloوجu ya sauce kufu l kidi fibre kia kufu ya halfu. ...andiana na kwa sababu yungiji mea kufu ya chida May grimani, maumili? Mayonais. Mayona kami na suakili Kwa ilaka si nisi? Zile agajwa hikikia lai saprai. そうですね ya wanda. Kwa o ilaki mbi na sali! Aaa wanapokula pale ndo wanakuwa tema sio wanapopika yale anakuwa anatia nini labda unajuaje mimi kama vile kula vya kwenu vya sikuizi unajuaje na ukasema hapa unaonekana sina kuoneni watoto watoto nani unovamia mji mno wanapokula vile eh tunavamia mjijezi eh wakula vile wakula vingine sio vya kula wakula vingine sio vya kuvaa kuvila kwa sababu vina vinatuumiza vinatuumiza kwa sababu wanaleta eh vinatuumiza Kwa kuwa, tukimitoka India, haki, matoka Denmark, matoka Sweden, basi kwa vila wanakula wale na situle. Ah, ah. Sisi, tunakula vietu wa hasili vizuri sana. Ah, sisi, anza kuleta ugombi hapa wakati tunamataifa tuna mbao pengine hawa unawazungumzia ni miongoni mwa watu mba wana tuangalia. Ah, sisi, tunakula na run the word. Nachokizungumza, tunakusemi cha uongo. Na, ah, ndiyo, wakaja kusema, oh, wawa. Wame Hatusemi wame. watu wasile, hmm. tunakusemi watu wanaigia. Hatusemi watu wasile. Kwa na ujaigia ufanyaje kwenye kuvaa <gabia> <gabia> hapo. Wewe kuvaa unajua luanzisha kuivazi hichi unajua ni nani? Nani? Nabii gani? Suleima alivaa. Ah. Kitu gani? Ishati. Du kumbe wewe uko mbali sana. Nabii Suleima alivaa. Uko hupu mbali, hupu mbali sana, upo mbali sana upo mbali sana. Na makoronya huo basi, ndo mimaresi. mtindo wake wa kupikwa. Eh haya sana. Na yes. na na watu wengine wanakula kwa umma, wengine wanakula kwa vijiko. Sasa sana, sana upate wale wa China wenyewe, wazao Shamanshi. Sasa ukitaka kuiga wa China utapaliwa. I know wanapoto wanachukua vile vijito na wanavweza ku Usimuige tembo kunya kunya boga utachanika, utapasuka. Uta Sasa bana utapasuka msamba. Haya. <laughs> Tunatakia Tunga usiku mwema tusisahau atukula dako tusisahau kula dako kachumbari kachumbari kachumbari za ramadan